Allora, adesso è rimasto quasi per ultimo, quindi lo può vedere, altrimenti dice che, che fa. Allora, sono un salto, un salto nel tempo, era da poco morto papà e organizzando non devi andare, aspettate ancora, non devi andare, andare aspettate ancora, no, che stanno facendo le cose, allora, era quasi, era da poco porto papà, facevo una riunione di editazione per vedere quanti amici erano, nella era la novella del 2009 e c'era una persona agli impiedi che mi disse io faccio domande, sono con domenico, io esisto, sono Bruno Mancini, da allora ad oggi Bruno è sempre stato presente ed è quando nella lunga pagina del settimanale che si lavorava di notte perché ci trovavamo con tempi. Primo stava con le relazioni che finivano le due di notte, le tre di notte, le quattro di notte, le di notte prima stava con noi, ci dava una mano, lo scriveva, sì. ha fatto di tutto, abbiamo fatto tante battaglie ed oggi una, continua ad essere un opinionista del dispari, scrive una rubrica a settimana in maniera costante continua con Dila, quindi quello che è successo prima, noi abbiamo venuto eh, la decima edizione del Fernanda ovviamente poi il continuo con il giornale che mi insegna sì. è esattamente eh, il mio primo film è te e il mio primo film è che il mio il conto è stato molto, molto importante e determinante ho già detto nell'intervento precedente perché quando ho deciso di dare l'intenzione di voler utilizzare un po' quello che era eh, il mio obbligo e ho capito che da loro non andava da nessuna parte, quindi era necessario trovare un gruppo di amici, di collaboratori, di amici che comunque potevano uh, continuare il solco. E era no. un po' difficile, Gaetano tutta decisa hanno dire che, che andati, le porte non ti arrivano facilmente, mentre invece una volta arrivato dal domenica, di Nomeghi, che fate le comuni, tratto le quindi fate le comuni, non c'è problema io ho continuato a collaborare a con tante persone, personali persone, loro grazie, tutti, amici il tutti voi, mondo a tutti, grazie grazie a tutti, grazie a abbiamo quasi adesso, sono finite sono finiti gli no, slides stiamo in conclusione l'ultima fotografia che si fanno prendi eh, la mattina prendi la mattina prendi la mattina eh, non ci va solo per la vedi? non è questo, eh? più meglio, di sono, ma fatto